Buongiorno, grazie Presidente, molto brevemente per replicare, insomma, per fare un po' di chiarezza su, su quanto detto appunto dai colleghi di opposizione, e per quanto riguarda appunto le osservazioni del collega Corsetti, molto semplicemente noi ci siamo limitati. A individuare, a individuare appunto il luogo di trasferimento poi le, gli eventuali spostamenti e quant'altro insomma vengono rimessi alla discrezionalità del piano sedi al dipartimento quindi viene, viene lasciato insomma eh, anche perché è compito appunto, degli uffici predisporre quanto necessario affinché venga esaudito il nostro indirizzo politico. Il nostro indirizzo politico ad oggi è appunto andare in, in un determinato luogo e poi saranno gli uffici ad agire di conseguenza. In seconda battuta al consigliere Figliomeni, eh, anche in questo caso brevemente, semplicemente per dire che c'era scritto novembre e, e quant'altro perché anche questa, anche questa volta insomma, questa delibera eh, come avevo già anticipato in, eh, in, insomma, facendo la, la relazione della proposta parte da lontano. È partita da gennaio, è arrivata a novembre, anche a novembre poi per gli impegni dell'Aula e per gli impegni che tutti quanti eh, noi sappiamo, quindi bilancio e via dicendo, è, dovuta, è, è, è slittata a, ad oggi, pertanto beh, eh, anche in questo caso si è dovuto riattualizzare. Eh, riattualizzare ma ma se, se, questo emendamento non è incoerente se si prende, ehm, eh, insomma, se si prende eh, ad esempio il fatto che questa cosa era stata incardinata nel mese di ottobre e novembre quindi insomma è semplicemente riattualizzare una delibera che per motivi ed esigenze dell'aula può essere stata trattata solo ad oggi. Grazie. Grazie a lei.